ciao a tutti oggi prepareremo le spigole con patate in salsa di basilico il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono spigole patate affette, pomodorini in quarti acqua basilico olio aglio formaggio spalmabile tipo Filadelfia, sale e pepe diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, l'aglio, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo la filadelfia ed amalgamare per 30 secondi a velocità 3. aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola chiudiamo con il coperchio il misurino azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 e versiamo l'olio sul coperchio La salsa basilico è pronta trasferiamola in una ciotola senza lavare il boccale mettiamo l'acqua, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma, mettiamo le patate, i pomodorini, Mettere un po' di sale, un po' di pepe, posizioniamo il vassoio con le spigole, chiudiamo con il coperchio e lo facciamo cuocere per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le spigole con le patate sono cotte. Andiamo a impiattare. Spigole con patate in salsa di basilico. Grazie e alla prossima ricetta!